eccomi qua per questa diretta facebook con giuseppe culicchia ciao a tutti vediamo se riusciamo a fare questo collegamento devo dire che ciao enrico speriamo di che arrivi anche beppe eccolo qua beppe come capperi si fa adesso è un bel problema qua porca miseria devo capire Beppe, ecco. eccoci Mizzega, ciao ciao, Rocco, ciao Beppe, abbi come pazienza, sei? noi siamo abituati come sai a, a questa panchina a incontrarci sui battelli, sui tram, dappertutto, siamo cui... incontrati. Dappertutto per tutto, quindi allora, io eh, intanto grazie. Eh, volevo iniziare questa chiacchierata, eh, se sei d'accordo partendo da alcune parole, cioè io ti dico alcune cose e chiacchieriamo attorno. Cioè, vorrei sì. partire da se, se ti va bene, siccome non abbiamo fatto la scaletta beh, per non annoiare, no. allora tonde, Tondelli, Tondelli, tondelli, tondelli beh, io lo conobbi al salone del libro eh, molti, molti anni fa. Doveva essere edizione del 1990-91. E, e niente, io avevo scritto dei racconti, eh, sapevo che lui pubblicava serie di scrittori, anzi di, non di scrittori, di, di Under 25, che non erano ancora scrittori, che eh, lui raccoglieva racconti tramite una rivista, Rockstar, aveva una rubrica su Rockstar. E, e niente, io mi, mi avvicinai allo stand della Bonpiani, lui era lì per presentare Camere Separate, il suo ultimo romanzo e con una enorme faccia tosta gli diedi una decina di racconti, eh, dicendogli pure che non avevo mai letto niente di suo. Eh, lui fu molto gentile, si mise a ridere e mi disse «Vabbè, allora vuol dire che leggo io qualcosa di tuo». E, e dopodiché passarono molti mesi, Passa, passò credo quasi un anno. Io pensavo che lui si fosse dimenticato dei miei racconti o, o che li avesse magari lasciati sul treno nel viaggio di ritorno da Torino, invece poi lui mi, mi chiamò e mi disse che cinque di quei racconti li avrebbe pubblicati in questa antologia che era intitolata appunto Under 25, volume 3, Paper Gang, pubblicata da una piccola casettirizia di, di Ancona, la Trans Europa. E, mh, poi mi, mi, mi telefonò ancora per chiedermi se io fossi d'accordo con alcune, così, alcuni cambiamenti che aveva portato ai miei racconti, aveva fatto un po' di editing e io, figuriamoci se non ero d'accordo, <ride> Tondelli che mi faceva l'editing, quindi approvai tutto, dire, devo dire, a scatola chiusa. E lui fu molto, molto gentile. Io poi lo richiamai quando, quando uscì il libro. Io all'epoca lavoravo in libreria in via Roma, in una libreria che oggi non esiste più, come sai, è diventato un Apple Store, simbolicamente mi sembra una fine molto significativa per una libreria. E, e niente, Io lo, lo chiamai per ringraziarlo, lui fu molto gentile di nuovo, gli chiesi dei consigli gli chiesi se secondo lui dovevo continuare a scrivere dei racconti magari cercare di pubblicare su qualche rivista e lui mi rispose che in Italia in realtà gli editori erano restini a pubblicare eh, libri di racconti erano più così portati a cercare autori che avessero il famoso romanzo nel cassetto che io non avevo assolutamente e lui mi consigliò di cominciare a scrivere un romanzo io non avevo nessunissima idea su su uh, un romanzo mi spaventava molto uh, l'idea stessa di romanzo perché come io scrivevo storie che avevano una lunghezza massima di 5 6 7 pagine non di più e, e però mi, così mi presi, le, le, presi le storie che lui aveva eh, rifiutato e cercai di dare un unico protagonista a tutte queste storie. E Tutti giù per terra, il mio primo romanzo nasce così, nasce da, da quei racconti lì. E io quando, quando terminai il libro, ovviamente la prima persona a cui avrei voluto legge, farlo leggere era naturalmente Tondelli, che però nel frattempo purtroppo era scomparso e quindi poi il... Le traversie che incontrò tutti giù per terra prima di venire pubblicato furono neanche poi troppe, insomma venne rifiutato da una serie di editori e poi grazie a un premio che si chiamava premio Mont Blanc eh, trovai una casitrice che lo pubblicava, all'epoca appunto toccò a Garzanti perché era un premio che aveva… Un, un era strutturato con otto editori che di anno in anno pubblicavano un romanzo eh, di, di, un, di, di un esordiente e quell'anno toccava Garzanti, io la Garzanti non l'avevo mandato giù per terra perché mi sembrava un editore troppo serio per pubblicare un libro del genere, tant'è che poi, non a caso, <coughs> venne pubblicato in una collana, cioè fu il primo titolo di una nuova collana, perché, perché nelle collane che c'erano fino a quel momento evidentemente non, non avrebbe potuto trovare posto accanto a, a, a che sia Claudio Magris o a Rabalo. O ai più. poeti di Garzanti poi ai poeti di Garzanti, certo. Ascolta, eh, sono passati 26 anni, 1994 da quando è uscito quel libro. Io adesso sì. ti chiederei, ehm, sembra un'eternità. Eh, io tra l'altro ho passato una giornata stamattina dopo aver acquistato il latte, per cui sono andato a prendere i libri dal distributore, ho fatto qualche pacchetto, qualche spedizione, Ehm, Lo so, tu spedizioni, sei diventato sono uno un corriere, il corriere esatto. di te testi. Esatto, ho cambiato mestiere. Io ti conosco da quando prima... lavoravi alla libreria della Celid, dall'università, quando all'epoca esatto. a Palazzo Nuovo c'era ancora la Celid, che io cito, credo, se ricordo bene, in Tutti giù per terra. Io sì. tante volte ho provato a rovare un libro alla Celid, ma non ci sono mai riuscito, perché c'era Rocco che osservava con occhio da eh, Segugio tutti gli studenti squattrinati che entravano in librerie, quindi non potevi fregare neanche un tascabile, neanche, neanche una roba da, da, da 5.000 lire, niente da fare. Rocco ti seguiva. Era, tu, tu eri un giovane studente e io un giovane libraio. Adesso esatto. volevo sì. parlare di Torino. No? Tu hai scritto sì. parecchio su Torino, ma due libri, visto che ci ospita casa la terza… Sì, eh... dobbiamo parlare di quelli della terza soltanto, non parliamo di quelli della terza. No, no, no, no. No, no, parleremo, eh, non parleremo, parleremo di tante cose e, e poi ci concentreremo sulle, sulle librerie, perché ti voglio fare un po' di domande. Ma prima vorrei arrivare a Torino. Torino è casa mia, Torino è casa nostra. Anche a noi spesso ci dicono che questa libreria sembra una casa, no? E tra l'altro ci dicono chi ve li ha fatti questi scaffali che sono dell'IKEA? Li abbiamo mascherati talmente bene. Allora, volevo partire dal, dal termine casa, accoglienza. Eh, Ma tu sei questa... montarista, Federica? Eh, mi sono fatto tu? aiutare. Ah, ecco. <ride> io, io, io guardo sempre, io guardo le figure. Torino, ah. allora, Torino è una città che sorprende, dici tu. Sì, eh, Torino è una città che sorprende, sorprende sia quelli che non la conoscono, che ci vengono per la prima volta, perché si aspettano tutt'altro, sia sorprende anche noi in realtà, perché Torino... Ci ha stupito più volte, ci ha stupito intanto beh, dopo le Olimpiadi, no? perché abbiamo imparato a guardarla con altri occhi dopo quel, quella stagione irripetibile, ahimè credo, in cui tutto il mondo veniva qua e, e con noi la, la scopriva, perché noi a nostra volta la vedevamo con gli occhi di chi arrivava da fuori, la trovava molto bella e noi forse per la prima volta da, da troppo tempo ci siamo, conto, ci siamo resi conto di quanto fosse bella la nostra città proprio grazie a, a quell'occasione lì. Eh, dopodiché Torino penso che tornerà però molto a stupirci nel momento in cui potrà uscire di casa perché di nuovo dopo questo periodo di, di cattività forzata probabilmente la vedremo con occhi diversi e cominceremo di nuovo a, ad apprezzarla eh, a, a non darla più per scontata no? Noi, quante volte che so io, passiamo per una serie di luoghi molto, molto affascinanti senza vederli perché, perché, non, perché ci passiamo davanti tutti i giorni e quindi non, non ci facciamo più caso. Io penso che saremo contenti di, di rivedere i portici un po' della Bredi, via Po, saremo contenti di rivedere Piazza Vittorio, i Murazzi anche se, sono, se erano deserti già prima di questo deserto che si è creato negli ultimi nelle ultime settimane per via di questa emergenza. Eh, saremo molto, molto felici di prendere un caffè da qualche parte, di sederci in un dehors, fare queste cose qua che appunto prima facevamo senza neanche pensarci. E adesso invece torneremo ad apprezzare tutto. Spero che poi questa cosa qua duri, spero che duri a lungo questo sentimento di gratitudine nei confronti della vita alla fine, de, oltre che della città che ci ospita. No? Questo sentimento per cui noi diamo davvero per scontato un sacco di cose. Io anni fa eh, in un incidente mi ruppi un ginocchio e, e rimasi per 40 giorni con, con un gesso che, che andava dalla caviglia fino all'anca e, e da, da, un, da un giorno all'altro mi sorpresi ad invidiare quelli che camminavano. Avevo sempre dato per scontato il fatto che io potessi camminare con tutti improvvisamente non potevo più farlo. Poi vennero i sei mesi della rieducazione della fisioterapia no comunque rimasi eh, bloccato a lungo oltretutto stavo in una casa al quarto piano senza ascensore quindi ogni volta che dovevo scendere di casa era una tragedia e, e beh questo nel mio piccolo ovviamente perché poi c'è chi purtroppo patisce di incidenti e, o di malattie ben più gravi di quella che in fondo non era che una cosa così un po una seccatura ecco. Però appunto mi sono sorpreso a, ad invidiare quelli che camminavano e, e mi sono detto, ma guarda, io fino ad oggi ho camminato così, dando per scontato di poter camminare, e invece non è scontato. E quindi anche qui di nuovo Torino eh, la, la vivremo, la vedremo, l'apprezzeremo, secondo me, molto, in maniera molto diversa rispetto a quanto non abbiamo fatto fino al giorno in cui ci siamo ritrovati improvvisamente bloccati in casa. Allora io a questo proposito volevo dirti che in questo quasi mese di chiusura noi a parte le, le consegne a parte quello che abbiamo fatto dentro abbiamo fatto una cosa che ci ha divertito molto eh, abbiamo avviato borgo rossini Story, abbiamo chiesto agli abitanti del quartiere ma anche di tutta la città di raccontarci il loro borgo rossini e sono venute fuori delle cose molto molto belle ad esempio una persona ha scritto che torino e tante città poi il fatto di chiamarsi Borgo, effettivamente qua ci si vede, ci si guarda sulla piazzetta, ci si conosce. Ehm... Questa è una delle ricchezze di Torino, per esempio, perché in altre città non c'è più questo sentimento di appartenenza ai vari quartieri, non c'è più vita di quartiere, perché sono diventate molte volte città eh, museo in alcuni casi, eh, altre volte sono diventate città invase letteralmente, almeno in centro, da esercizi commerciali e da banche, e da assicurazioni e quant'altro. Torino invece è ancora una città dove il centro, e non solo, insomma anche tutti gli altri quartieri intorno, sono molto vivi, molto abitati, eh, percepisci la differenza tra un quartiere e l'altro, non è una città omogeneizzata, è una città dove se tu ti sposti e, um, hai, hai chiaramente la, la sensazione di attraversare dei confini ogni volta, e però ogni volta ti, ti sorprendi eh, appunto nel constatare come ci siano persone che, che in, nei vari quartieri davvero ancora si salutano, ancorché torinesi. Noi torinesi non è che salutiamo tutti indistintamente. Tante volte sono i, i vicini di casa. Io poco, poco fa portando sulla spesa, eh, carico come un somaro eh, e non prendendo più l'ascensore per timore del contagio, ovviamente, come tutti. Allora ho caricato la spesa sull'ascensore e poi mi sono fatto eh, i quattro piani a piedi. Eh, ho incrociato una, una vicina di casa che non saluto mai perché lei non mi saluta mai, non ci saluta perché non è che, insomma, sai anche tu come funziona, no? Certo. Lei mi ha, mi ha visto, ha visto l'ascensore che saliva, perché l'ascensore ha le pareti trasparenti, che saliva con la spesa e per la prima volta in 5-6 anni mi ha rivolto la parola dicendomi: Ah, buona idea, la prossima volta anch'io. Quindi Adesso magari poi ci, ci saluteremo quando ci incrociamo, non lo so, non lo do per scontato. A me una volta è capitato eh, di... C'era cioè un locale in Piazza Carlina che si chiamava Società Lutessa, era un locale molto frequentato negli anni, fine anni 90, e io ogni tanto ci andavo e tendenzialmente... Vedevo più o meno sempre le stesse facce, no? alcuni, Con alcuni ci si salutava perché ci si conosceva, con altri magari no. E, niente, un giorno io ho incontrato a Parigi una di queste persone che all'epoca io non salutavo e che non mi salutava. E ci siamo incrociati per caso dalle parti di, di Saint Germain de près e improvvisamente «Ciao, come stai? Ma che ci fai qui a Parigi? Ah, ma che piace vederti!» Insomma, abbiamo fatto due parole, forse abbiamo preso perfino un caffè. Eh, dopodiché, sai, eravamo due torinesi all'estero, quindi ci riconoscevamo in quanto abitanti dello stesso acquario. Eh. Poi quando siamo tornati a Torino non ci siamo più salutati, anche quando sì. ci incontravamo, perché eravamo tornati nel nostro acquario Ancora facevano. un pezzo su Torino. Tu hai scritto un libro su Antonelli, no? Sì. Sul simbolo però, del, di questo Però no, non è un libro pubblicato dalla Terza, quindi perché ne parliamo, scusi? No, Io no, è ma è perché… pubblicato siccome... da Feltrinelli. Poi lo sa che gli si editori può, sono gelosi, ma io devo, peggio dei eh, beh, I librai sono, sono gelosissimi e gli editori peggio dei librai. Ma Dini io devo vendere tutti, io sono democratico. Eh, lo so, tu sei democratico. Ascolta, volevo che sei ci dicessi… Sei cristiano? Esatto. Bravi. Cristiano democratico? Ascolta, eh, prima di passare a un altro argomento, sì. eh, volevo che ci dicessi due cose sull'Antonelli, su questo monumento di Torino. Ma Simbolo un po' L'Antonelli è stato un, uh, un ingegnere, un architetto, un visionario che ha avuto tutto sommato la sfortuna di nascere a Gemme in provincia di Novara e di lavorare non soltanto a Torino ma comunque in Piemonte all'epoca. Perché io mi sono sempre chiesto che cosa mai avrebbe fatto Antonelli a New York. Tu pensa a uno che aveva delle visioni così, una testa del genere. Eh, avere la possibilità di lavorare per dei committenti altrettanto visionari e con eh, quei mezzi a disposizione eh, Antonelli è, è un grandissimo enorme talento eh, che ci ha lasciato alcune cose meravigliose, tra cui appunto la più famosa è la Mole e eh, eh, che però chissà che cosa avrebbe mai fatto se fosse stato, se fosse nato eh, così a Brooklyn anziché a Gemme non lo sapremo mai. Se Antonelli fosse stato un new yorkese, credo che Hollywood ne avrebbe fatto un colossal a un certo punto. Ci vorrebbe qualcuno che, così, qualcuno che, che avesse l'intuizione di fare un colossal su, su Antonelli, perché Antonelli lo merita. La mula antonelliana è un, è un qualche cosa di, di molto affascinante, perché, perché, perché non si sa che cos'è? In realtà adesso ci abbiamo messo il Museo del Cinema, ed è un bellissimo Museo del Cinema, però eh, come sai in origine doveva essere una sinagoga, poi non l'è mai stata, eh, e per molto tempo non, non si seppe che cosa fare di, quel, di quell'edificio così strano, quella cupola che è allo stesso tempo quadrata e rotonda, costruita secondo un metodo architettonico che era il metodo antonelliano, perché, perché nessun altro architetto sarebbe mai riuscito a, a fare una cupola quadrata e rotonda allo stesso tempo. Eh, un edificio che, che nasce sotto tutti altri presupposti eh, eh, che però poi cresce a dismisura perché? perché Antonelli si è messo in testa di dialogare col Monviso la, la moda antonelliana guarda il Monviso è fatta con eh, pietre che richiamano i colori del Monviso eh, è il nostro Monviso nel cuore della città eh, mo, sì, Antonelli si è preso gioco della committenza, chiaramente, perché quando, quando comincia a costruire la Mola Antonelliana eh, per conto della comunità ebraica, mica gli fa vedere il progetto che ha in mente davvero. Lui redige un progetto secondo naturalmente i voleri della committenza, ma in realtà poi comincia a modificarlo strada facendo. Il cantiere va avanti per lungo tempo senza che i committenti si accorgano di queste variazioni. Eh, dopodiché a un certo punto diventa una cosa gigantesca e, e costosissima, davanti alla quale perfino un nostro illustre concittadino Federico Nietzsche rimane abbagliato. No? C'è una lettera di Nietzsche all'amico Peter Gast, se non sbaglio, in cui a un certo punto Nietzsche cita questo cantiere, questo edificio della Mola Antonelliana che sta sorgendo a Torino e che e che lui apprezza tantissimo. Antonelli ci ha lasciato un qualche cosa di unico. Io ebbi la fortuna di vedere il cantiere della Mola Antonelliana quando eh, ci fu il passaggio, cioè il cantiere che poi doveva farla diventare il museo del cinema, così come oggi. Per cui a un certo punto la Mole venne davvero molto, molto così, rivista e corretta al suo interno, e, e mi ricordo questa visita al cantiere fu, fu molto molto bella e, e interessante, e da quella visita poi nasce anche quel libro sulla mole, che è intitolato Bada Boom, ma la mole no, perché la mole antonelliana eh, rimase in piedi nonostante il terremoto che, che tirò giù altri edifici nei dintorni, insomma. Quindi, così come la fetta di Polenta, peraltro, altra certo. grande foglia eh, diciamo, cioè... antonelliana. E potete prenotare 54 eh. centimetri. Possono prenotare il libro? Sì, potete prenotarlo. Sì, potete prenotarlo. <ride> allora, io volevo adesso. Tu hai fatto per dieci anni il libraio, sì, ehm, volevo un po' eh, toccare questo. Oggi eh, Nicola La Gioia eh, ha scritto che eh, a parte alcuni tiepidi. Eh, comunicati di ALI, Associazione dei Libri Italiani, AIE, Associazione Editori Italiani e ALI, non, non si è costruito un tavolo di crisi per l'editoria. È un settore un po' sfigato. No, non è un non settore è un sfigato. No, io non, non userei questo termine, Rocco. No, scusa. Userei, no, io userei un'altra un parola. È un settore eh, suicida. Suicida. Io la metterei giù così. sì, io... Eh, purtroppo l'editoria eh, da molto tempo a questa parte eh, anziché come dire cioè vive una crisi da lungo tempo adesso questa quest emergenza qua del coronavirus la crisi è diventata generale non riguarda soltanto librerie eh, riguarda tutta la filiera del libro e non solo perché riguarda proprio tutti yeah. degli elettrauto fino a, a chiunque altro e beh, eh, io Credo che uno dei, dei dilemma, uno dei problemi davvero molto, molto grandi per l'editoria sia quello della sovrapproduzione. No? Eh, I librai vengono travolti ogni anno da oltre 60.000 titoli ultimamente. No? sono eh, tra 160, i 60 il, il 160 titoli al giorno. Eh, ora è evidente che nessun libraio, eh, per quanto bravo come Rocco Pinto, eh, può gestire in maniera sensata, efficace, una tale mole di titoli. Perché? Perché il librario in teoria dovrebbe poter fare le sue scelte, consigliare questi titoli ai suoi clienti, eh, dovrebbe poter eh, orientare i lettori in, in un contesto in cui, per esempio, appunto, come sappiamo, che su io, eh, in tv mancano i programmi di libri, Uh, ci sono dei supplementi letterari fatti anche molto bene ma che vengono letti da una minoranza della popolazione eccetera eccetera e il libraio come fa con 160 libri al giorno a fare delle scelte uh, ponderate molte volte credo o almeno a volte può succedere che un libro bello sfugga al libraio e di conseguenza sfugga anche ai lettori uh, succede anche un'altra cosa succede che le librerie sommerse dalle novità fanno una grande fatica a tenere sul balcone i libri. I libri hanno bisogno di tempo per arrivare ai lettori. Eh, oggi, come tu mi insegni, eh, un libro non dura più tanti mesi quanto durava nel 1994. No, un libro dura sul balcone di una libreria poche settimane. Poi se funziona, se si vende, allora rimane sul balcone. Se invece non si vende, il libro tristemente viene tirato via dal bancone e finisce, se va bene, in una o due copie a scaffale a messo di taglio e il resto delle copie vanno in resa. Non tutti i libri, però, hanno la fortuna di incontrare il favore del pubblico in tempi così rapidi. E quindi alcuni ottimi libri finiscono per. Eh, noi ci riperdiamo, ci riperdiamo noi come lettori, ve li perdete voi come librai. Ecco, se, da questo punto di vista secondo me è una politica suicida, perché Ma... all'interno per esempio delle editrici, l'ufficio stampa di ogni editore riesce a star dietro all'uscita di un libro per quanto? Una, due, tre settimane di nuovo, quattro quando va bene? Poi si capisce che se il libro è un best seller, funziona da solo, va avanti tranquillamente. Altrimenti no. A sua volta i giornali sono sommersi dalle richieste di recensioni da parte degli editori, perché gli editori pubblicando così tanto, co che cosa fanno? Cercano di dare ad alcuni titoli almeno una visibilità maggiore. E però i supplementi letterari che escono una volta alla settimana, le pagine culturali dei giornali che sono sempre così più sottili, eh, fanno fatica a stare dietro a questa enorme produzione di novità. Per cui eh, a monte di tutto questo c'è poi il catalogo, il discorso sul catalogo, ci sono editori che hanno in Italia un catalogo straordinario, eh, hanno a volte cataloghi che altre case editrici europee e non si sognano, e purtroppo però questo catalogo rimane così, eh, un monumento trascurato. Non, perché? Perché il libraio non ha più la possibilità di, che so io, fare un bancone con… La sua scelta di 30 titoli dal catalogo Einaudi, dal catalogo Delfi, dal catalogo Mondadori, no. Il libraio deve stare dietro a questo continuo, incessante profluvio di novità e quindi anche lì i lettori che non. non è che siamo tutti nati con la fortuna di aver letto tutto Dostoevsky, tutto Tolstoi entro i 16-17 anni, no? Uno magari, il giocatore, non l'ha mai letto e, e non sa neanche che esiste e però va tutti i giorni a spendersi eh, un po' dello stipendio, della pensione alla tabaccheria dove gioca con le macchinette. Ecco, se leggesse il giocatore, chissà, forse non lo farebbe più, perché Dostoevsky, che era un gran giocatore e dilapidava fortune nei casinò di tutta Europa, tant'è che scriveva, anzi che dettava i suoi libri perché era perseguitato dai creditori, ha scritto quel libro in maniera straordinaria perché era un argomento che naturalmente lo toccava molto da vicino, a parte il fatto che ha scritto altri libri ordinari, senza aver ammazzato nessuno, eppure ha scritto De Vitto e Castigo, eccetera, eccetera. Quindi, l'editoria... Eh, Ma senti, eh, dimmi ti faccio una domanda. Questa eh. non potrebbe essere un'opportunità, questa crisi, mm. non può essere un'occasione perché si mettono tutti attorno a un tavolo e a ragionare... No, Dovrebbero mettersi tutti intorno a un tavolo. Cioè, Torino, da questo punto di vista, ha fatto qualche cosa negli ultimi anni, proprio col Salone del Libro: perché per una volta davvero abbiamo messo intorno a un tavolo il Salone, i librai, le biblioteche, tutti quelli che a Torino si occupano di libri a vario titolo, no? eh, i gruppi di lettura, eccetera. E questo devo dire che è stata un'esperienza a tratti anche difficile, perché appunto non è semplice far dialogare tutti i protagonisti della filiera del libro e però secondo me valsa la pena farlo, no? Tentare di dialogare, di capirsi, di uh, capire le rispettive esigenze, eccetera. E questo dovrebbe farlo certo, dovrebbe farlo il mondo dell'editoria al suo interno e poi tratte alcune linee guida, diciamo così, dovrebbe presentare queste linee guida, credo, a, al Ministero di competenza, no? Che poi… perché l'Italia, tra l'altro, è un paese in cui appunto, come sappiamo, L'editoria in realtà non gode di grandi fortune dal punto di vista… Eh, e, e le librerie, no? per esempio. Che su, in, in Francia le librerie che fanno un certo lavoro di qualità hanno, se non, se non sbaglio, un bollino, una certificazione. No? Lo Stato eh, riconosce il buon lavoro dei librai così, così come riconosce il buon lavoro degli scrittori, perché difendono la lingua francese. E, quindi ci sono delle, delle agevolazioni fiscali per i librai e quant'altro in Italia queste cose non succedono. L'Italia è un paese che purtroppo, e qui prescindiamo dal discorso delle librerie, non pensa al futuro. Se noi eh, prendiamo il discorso sui costumi degli italiani di Giacomo Lopardi, già lì ritroviamo l'Italia di oggi, un paese che non pensa al futuro e quindi non investe nelle cose basilari, che sono la scuola, che sono eh, la ricerca, che sono eh, l'università, la formazione. E naturalmente, Abbiamo la prova in questi giorni anche la sanità. Però la sanità, i medici, gli infermieri, eh, dov'è che studiano? Sui libri. I libri sono la base di tutto. Un paese che non investa sulla, sulla cultura, su, sulla lettura, eh, è un paese che non ha futuro, è un paese che eh, probabilmente è destinato nel lungo periodo a una decadenza che noi, peraltro, sperimentiamo dal tempo della caduta dell'impero romano, quindi insomma siamo esperti in decadenza. Scusa, mi, questa cosa che hai detto mi permette di chiederti: ma tu fai lo hai fatto il libraio per dieci anni, sì. giornalista, scrittore, traduttore. I libri, che cosa sembra una domanda alla Marzullo, che cosa ti hanno insegnato? Ma I libri mi hanno insegnato tutto, cioè i libri mi hanno insegnato. Eh, io sono quello che sono grazie ai libri, fondamentalmente. Eh, io ho sempre letto tantissimo. Io da, da bambino il regalo più gradito che potesse farmi mio padre era, era un libro. Eh, quindi eh, io all'epoca stavo, stavo a Torino, stavo in un paesino di... No, di 900 sì, anime, grosso canavese, e eh, non anche, ovviamente non c'era né una biblioteca né una libreria. C'era una, una specie di emporio dove il sigino vendeva dalla bomba del gas al prosciutto al, ai libri di scuola. E eh, ogni tanto io chiedevo a mio padre se poteva ordinarmi un libro che non fosse un libro di scuola. E mio padre me lo ordinava. e Il signor Gino ogni, ogni tot andava a Torino con il suo furgoncino, Fiat, non mi ricordo lo, il numero, di, di, la sigla, insomma, e, eh, e poi tornava e tipo una volta al mese arrivavano questi libri che io, eh, cioè io aprivo il pacchetto dei libri come appunto si aprono i regali di Natale. Io devo tutto ai libri, davvero, cioè nel vero senso della parola. E... Mi viene da, da fare una riflessione, siccome le librerie in questi ultimi anni comunque hanno avuto un po' di ossigeno dal, dal buono docente da app18, no? potrebbe essere una sciocchezza pensare a una carta dello, dello studente, ehm, investire delle risorse, adesso pare che ci siano risorse per tutte le categorie, cioè non va l'emergenza si affronterà questa crisi investendo in tutti i settori. Può essere una stupidaggine? No, no, io, io, io come ti ho detto prima, secondo me investire nel futuro del paese si deve investire nella, nella cultura e dunque anche nei libri, nella formazione nella scuola. Quindi tutti gli investimenti che vanno a toccare Quell'ambito eh, so, sono i benvenuti, eh, su questo non, non ho alcun dubbio. Eh, mi viene in mente l'esempio della Germania in cui, eh, questo lo, lo, lo ripeto sempre ogni volta che ho l'occasione. Eh, le famiglie vengono rimborsate di ogni euro speso per l'educazione dei figli. Perché? Perché i figli sono il futuro della Germania, i figli dei tedeschi sono i cittadini di domani e questo è quello che dovremmo fare anche noi in Italia cioè se noi avessimo davvero a cuore il paese questo dovremmo fare la formazione è fondamentale per il futuro del paese di lì non si scappa magari questa quarantena ci serve anche per, per riflettere come costruire un po' un paese ma, migliore sì, ma qui in questa quarantena sentiamo molto parlare del fatto che mancano le competenze no? noi avremmo avuto bisogno di maggiori competenze eh, tutti lamentano la mancanza di competenze e eh, eh, invocano le competenze e le competenze com'è che le hai? le hai attraverso diverse eh, politiche per quanto riguarda appunto la formazione e la ricerca hai delle competenze nel momento in cui tu garantisci ai migliori dei tuoi studenti e laureati la possibilità di lavorare nel proprio paese, anziché essere costretti a emigrare altrove. È lì che tu hai le competenze. Cioè il fatto che noi oggi pendiamo dalle labbra eh, che so io, di Ilaria Capua, che se ne sta in America e che ha dovuto lasciare l'Italia, eh, ma, ma come lei tanti, no? l'hai lasciata per i suoi motivi, altri l'hanno lasciata eh, freschi di laurea perché? Perché avevano offerti di lavoro migliori altrove eh, e questo dovrebbe farci riflettere perché noi facendo una politica di questo tipo eh, abbiamo privato il paese eh, delle menti migliori della sua gener nostra generazione come diceva Allen Ginsberg nel famoso poema eh, questo è un problema serissimo in realtà, ma è un problema che deriva da che cosa? Dal fatto che in questo paese eh, da troppo tempo Uh, i giovani non hanno la possibilità di progettare seriamente il loro futuro perché questo è un paese che uh, introdusse il precariato uh, con il governo Prodi se non sbaglio fu uh, all'epoca che venne introdotto il precariato in Italia e, e il precariato ha fatto e continua a fare enormi danni proprio al futuro del paese perché magari può far uh, risparmiare soldi agli imprenditori e però danneggia il futuro della nazione. Allora, Beppe, io tornerei un attimo a Torino e casa nostra. Sì. Eh, parlando di difficoltà, eh, parlando di fame, tu un, un, so che quando abbiamo inaugurato questa libreria hai cercato, hai, hai chiesto un libro Fame di Amsun, no? Sì. Eh, hai messo nel Torino e casa nostra alcune pagine sui camigliani. Io volevo sì. che spendessi due parole sui camigliani di Torino, che tra l'altro ho visto padre Antonio Menegon, che fa la, la diretta eh, Facebook eh, con la messa. È una persona Deve straordinaria. Che... Certo. E le messe di padre Antonio Menegon sono molto interessanti, lo dico da... Da, da persona non particolarmente assidua e con le mie enormi difficoltà perché sono, sono un non credente quindi faccio molta fatica ad avvicinarmi non si sente più Peppe non ti sento più riprovo mi senti beppe riprovo riprovo tu mi senti aspetta beppe